mi sono fatto un po' una risattino ho detto ma scusate avete un sacco di, di tecnologie qui e vedete un po' da dove sono la dirigenza e lui lo sa i semi metri cubi che perdono da dove sono quelli bene, del comune procediamo perché sennò non filiamo va bene sì, che, allora ci noi siamo serpe sì, possiamo... da sistemare sistemare sì. quella sì, sì, ma faranno senso in cortisol, prima di perdermi, l'occasione è unica, facciamo tutto. La pianta è stata questa è appena tagliata e appena arriva la stagione. Ah ma sono due? ok quindi quel, quel tronco lì se lo sono dimenticato dopo il taglio dell'albero ah, sarebbe no. da togliere via quell'albero e non eh, ma, ma i lavori per cosa sarebbero qua? Qua è che non l'ho vista, no, vista inserita nella prima logo, per questo che sto dicendo. Però non capisco che. Questo con il vento che c'è stato è andato giù da solo. Questo è il cantiere permanente che hanno lasciato la. Il cantiere permanente. Sì, che l'impresa che aveva. Ha vinto l'appalto per completare, per sì. ha lasciato a macchia di leopardo dei lavori indietro e è diventato un cantiere permanente. Ah, un altro fallimento. Ah. Ma... Rimane sempre sullo stesso traliccio perché ho. non lo trovavo Infatti, più. Vede, se volevi prendere questo qui è l'ingresso. Sì, quello l'ho già ripreso, le, le, le, le finestre. No, è l'ingresso della palestra. Ma quello là scappa ogni tanto. No, lì <ride> cambiano il colore, gli <ride> cambiano il colore. Volevo eh, dirti, dicevi... questo è l'ingresso autonomo della palestra, ecco eh, un'altra particolare. Ah, della palestra, cioè, la, palestra la palestra, se viene utilizzata da una società sportiva, uh -huh. può utilizzarla indipendentemente da disturbare il personale ATA, è una caratteristica che hanno alcune scuole. Ho questa ce l'ha, cioè possono entrare con la chiave uh -huh. senza che ci sia la necessità che sia presente qualcuno. È una cosa che magari mh, voi non, non ci fate caso ma è molto importante. Oh, sì. oh. In termini di costi non deve esserci presente un'ATA eh, un sì, sì. un quando viene sì, so sì. utilizzata. Beh, no, diciamo che in quei, in quei casi è relativo, no? nel senso che, diciamo che la problematica è la disponibilità del personale ATA, il costo poi dovrebbe essere in carico all'associazione o alla società sì. che l'utilizza. Che aule, scusa, Paolo, che aule che sono quelle là sostegno, no, no, sono un'aula un di sostegno sono quelle là Quelle che bisogna sentire Antonio Credo che uh, siano le aule di sostegno e l'aula di Antonio aula di sostegno Sì sì, sì sono su al secondo piano si, chiuse Sì ma è una è aula di sostegno un Antonio che aule sono quelle Che aule sono quelle che ci sono sopra qui allora, eh, ci dovrebbe essere l'aula delle cartine, si chiama, okay, eh, è l'aula di, di sostegno. Sì, quella che è scritta qua. Cartine e magazzino. Eh, l'aula Un'aula magazzino. Eh, sì, sì. adesso adesso praticamente è chiusa. Eh. Questo è stato messo recentemente e c'è un contratto dove praticamente la scuola prende dei soldi. Prende qualcosa, sì, qualcosa sì. per e la scuola è molto da perché? Perché, perché per, per, per da diritto di passaggio al camion che lo, che lo No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, si può vedere quello che c'è sopra le eh, scale Supponi che uno può dormire, lì non può dormire <ride>